Quando andiamo ad automatizzare un file è importante ricordarsi due cose molto importanti, la gestione degli avvisi e la gestione degli errori che vedremo nella prossima puntata. Allora andiamo direttamente al compilatore e capiamo che cosa sono questi avvisi. Noi possiamo fare un blocco degli avvisi, application.displayAlert uguale a false, questo è uno, e l'altro è application.screenUpdating uguale a false. Qual è la differenza di queste due istruzioni? La prima in altro, display alert uguale a false, quando noi eseguiamo questa istruzione se ad esempio compare un messaggio mentre il codice sta andando e compare il messaggio vuoi sovrascrivere il file? Sì, no, annulla. Allora noi lì di solito diciamo sì e lui va avanti, però il codice si è bloccato aspetta un nostro intervento. Se noi mettiamo di application.display alert uguale a false lui preme sì in automatico quindi tutti i messaggi in cui eh, ci sono delle istruzioni che poi fanno comparire un messaggio di conferma da parte nostra il codice non si interrompe, non compare il messaggio il codice premerà sì in automatico invece l'application.screenupdating uguale false adesso non si usa più tanto perché si fa un po' tutto con Power Query e Power Pivot e quindi non si va più ad utilizzare il Visual Basic per far fare operazioni ad Excel ad esempio colora la cella, ehm, copia una cella da, da un punto all'altra cambia tab. Fai tutte operazioni sul foglio che praticamente quando noi compiamo l'operazione eh, vediamo visivamente che cosa sta facendo il codice. Quel vedere visivamente l'operazione richiede cicli macchina, quindi andiamo a sprecare risorse. Andando a scrivere application.screenUpdating uguale a false possiamo risparmiare il tempo perché lui esegue tutte le nostre eh, righe di codice ma non ci mostra che cosa sta facendo perché andiamo a bloccare il refresh video di quello che viene eseguito all'interno del codice questo qui io personalmente l'ho utilizzato boh, 3-4 volte in una quindicina d'anni perché eh, quando andavo a fare diverse operazioni all'interno di Excel, eh, mettere il false sul screen updating mi guadagnava l'aggiornamento che andava magari a 10 minuti, col false andavo a 7-8 minuti quindi andavo a recuperare un po' di tempo perché era molto più eh, rapido. Però diciamo che il primo è veramente importante quando apriamo una routine è molto importante andare a dichiararla poi eventualmente noi possiamo andare a metterla a true, quindi mettiamo il true a fine ciclo, quindi quando noi abbiamo finito la funzione qui ad esempio lo mettiamo su false, su false e qua sotto poi magari diciamo di, riattiv di riattivarlo, su Excel in realtà noi possiamo anche fare a meno di riattivarlo anche screen updating, possiamo evitare di riattivarlo, però quando andiamo in access che si scrive in un modo un po' differente se noi lo mettiamo in false e poi andiamo a giocare con le query e modifichiamo la query quando noi chiudiamo la query non ci chiedi di salvare oppure no, lui la salva in automatico quindi in quel caso in access è sempre molto importante ricordare di metterlo a true. Invece su Excel eventualmente si può schippare perché comunque quando noi terminiamo la routine lui si autoresetta, funziona in modo un po' differente. Quindi questo è eh, quanto. Nella prossima lezione andremo a vedere la gestione degli errori che è una parte fondamentale per gestire tutto quello che può avvenire all'interno del nostro script. Bene, anche con questo video è tutto. Se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete iscritti. Se invece vorrete accedere a tutti i servizi del mio canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col bottoncino qua sotto, compare un video che vi spiega tutto, altrimenti trovate anche il merchandising sotto dove potete acquistare un prodotto eh, bi for You, che è la business intelligence per voi, che è lo slogan del mio canale. Bene, vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!